Produrre per grandi lotti è sempre più conveniente? Non è detto, anzi, spesso è vero il contrario. Il modello industriale della mass production ci ha abituati al concetto che produrre per lotti più grandi sia sempre più efficiente. Questo significa prendere una grande quantità di pezzi ed effettuare una lavorazione, trasportarli alla fase successiva e rilavorarli, e così via, fino a ottenere il prodotto finito. In realtà, se un processo è ben progettato, è conveniente tendere a produrre one piece Flow. Questo significa prendere un singolo pezzo e farlo scorrere attraverso tutte le fasi di lavorazione, senza interruzioni e senza scorte. I vantaggi? Eccone alcuni. Risparmio di tempo, ad esempio quello impiegato per la movimentazione dei lotti. La possibilità di rispondere alla vera domanda del mercato, limitando la produzione in eccesso e con un minor lead time. Una minor propagazione del difetto. Producendo per grandi lotti e generando un difetto nelle prime fasi, mi troverò alla fine del processo a scartare molti pezzi. Lavorando One Piece Flow invece mi accorgerò presto del difetto e dovrò scartare meno pezzi.